Ragazzi, il vlog del Crankworx inizia. Non, non bene. <ride> di prima mattina dallo steop. tutta la punta. Allora, la sua mobilità articolare di caviglia non è il massimo. Ah, eh. Beh, diciamo che i colpi ha preso queste caviglie, sì, allora. quindi. ci può stare. Stasera sì, c'è Nettona. Eh. Allora, anzi... Siamo arrivati ragazzi e siamo nella stessa stanza eh, dell'anno scorso sì. Con la piccolissima differenza... Quest'anno fa un caldo della madonna, ragazzi. Programma di adesso, ragazzi: come ogni crankworks accreditation course check, pulizia bici che non l'hai pulita allora, ieri. Okay. l'ho visto bastardo. No, non c'avevo voglia, ragazzi. Io lo so, tutti vengono qui con la bici bella pulita, nuova. Te l'hai nuova Sono dei commenti Sporcaccione. Ma perché è così la bici, ragazzi? Quando è un po' più. Mantiene lo stesso feeling di quando avete fatto le prove. Però, dai, una leggera pulitina leggera. gliela diamo, dai. Ragazzi c'è una sorpresa anche per voi Perché c'è un monopattino elettrico nella mia macchina ragazzi? Non si può dirlo, lo scoprirete guardando il video Tieni giù la bici C'è il lavaggio bici Ma come sapete bene, le bici meno acqua prendono, meglio è E soprattutto la mia bici non è che c'è sul fango, c'è su un po' di polvere Userò questo Pulli super di Sprite ragazzi Che è sostanzialmente una schiuma Che voi sparate su tutta la bici, sul telaio E poi passate con un panno e fa da pulizia e vi protegge poi il telaio Ovviamente anche un po' di pulitore per la catena, così la detergiamo per bene L'ultimissimo tocco ragazzi è ovviamente mettere un po' di lubrificante proprio Dentro i cavi del rotor per farlo frenare al top bello lineare Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i prodotti Sprite Che vi ricordo sono tutti biodegradabili E italiani E italiani Ok, adesso andiamo a vedere tutte le novità che presenta questo Crankworx di Innsbruck 2021. Wow, ma qui è cambiato proprio tutto. Wow, ma anche il corso è cambiato completamente. Addirittura l'area Riders nuova. Ma anche l'erba è diversa quest'anno. C'è una grossa differenza quest'anno nel corso. Era veramente tantissimo che l'attendevo. Questa modifica veramente cambierà tutto ragazzi. La scala nuova. A parte gli scherzi ragazzi, in realtà il corso quest'anno è decisamente piaciuto. Primi ride stanno già girando e stanno arrivando lunghi. Che cosa positiva? Perché l'anno scorso si arrivava solo corti ragazzi. <ride> oh cazzo quest'anno si gira veloci ok toto un popular opinion i contest sono belli solo per chi li guarda non posso negare <ride> l'affermazione Faccia contest, yeah, yeah, La faccia da contest La contest, eccola. Perplesso, ho sto un Esatto. <ride> Come quando si sveglia mattina? Yeah. Sempre bello fare i trick su sti salti però prima di fare il trick c'è sempre quella La paurina che dici boh però in realtà quando lo spingi hai talmente tanto tempo per farlo in aria Poi lo fai bene cioè eh, ragazzi adesso vi sveleremo perché abbiamo un monopattino letto in macchina Della Ducati Per una persona veloce abbiamo preso un monopattino velocissimo ragazzi beast Look at it. è <laughs> brand new, man! Comunque, ragazzi, in realtà l'abbiamo dato a Troy Brosnan che in questo momento, quando abbiamo registrato il video, è primo nel World Cup Standings di Downhill La storia è stata divertentissima perché in realtà mi ha scritto il suo meccanico, Andrea che è il meccanico italiano che lavora appunto per Canyon e mi fa Toto, non è che riesci a recuperarmi un monopattino elettrico per Troy che lo vuole assolutamente per far le gare nei paddock con gli altri e ho detto che cazzo è il ho detto che cazzo gli ho detto fammi sapere dove lo trovi e sono andato a prendergli e l'ho portato a Isru perché anche loro fanno la gara di DH qui e di monopattino e poi di monopattini nel parcheggio classico Il riscaldamento l'abbiamo fatto Direi che è proprio giunto il momento di iniziare a sendare i veri trick ragazzi Far salire un po' queste ansietta. Far salire questa ansietta esatto che paura. Che cosa? No. Era digestivo del <gibberish> Credo che Double su questo salto non l'abbia mai fatto nessuno. L'unica cosa difficile sarà che in gara, come voglio fare 3-6 da lì, dovrò atterrare precisissimo in cima, pedala lì sotto e farlo. Soprattutto se c'è per caso un pelo di vento davanti. Quello è il problema, ragazzi, nei contest. Che non sai mai quel giorno come saranno le condizioni del tempo. Quindi incrociamo bene le dita, raga. 12 seconds later. Eh, piccolo aggiornamento: non era pioggia quella che stava cadendo. Porca di quella puta. Ieri sera ha diluviato veramente tantissimo Ieri abbiamo detto ok domani non si gira Invece avranno cambiato qualcosa nel drenaggio dei percorsi ma è veramente perfetto date sulla faccia da contest no ragazzi dovete sapere che il giorno del contest la parte più lunga della giornata è quando tu hai già fatto le prove devi aspettare l'arrivo del, del contest della tua ranna ragazzi prima della finale giusto per non appesantirsi anche se è un po' sciolta perché c'avevo nello zaino sotto il sole ma ballettina di floating works e ricordatevi che trovate sempre il link in descrizione eh, ragazzi Adesso c'è Jacob. prima di me, e bisogna sendare tutto, perché tutti stanno sendando di brutto oggi, ragazzi. Oh, boy, belt, Dai cazzo, fanculo, dobbiamo farla, partiamo la cazzo a casa. Oh. fatta due anni per far questa run 93.25 93 e 25 raga ho preso si sì, cazzo <ride> finalmente cazzo dopo due anni a cercare di fare sta cazzo di una, raga Abbiamo messo insieme Tutta settimana che proviamo per questo ah. Ok raga Manca poco la fine Per adesso sono terzo Quasi finita anche la seconda run Adesso c'è solo il mio compagno Fedko Proverò a fare qualcosa in più Per vedere se riesco a prendere ancora qualche punto Let's go Ho fatto il drop, ho fatto tre barra, sono andato bene, però proprio pedalato ho sentito aria di brutto. Vedendo le Moan cartellare in double flip poco prima di me ho detto no. Sono contentissimo così ragazzi. Questo sai chi lo dedichiamo? Quei pochissimi commenti che dicevano Ormai fai solo il video su YouTube. Vedremo al crème. Lo dedichiamo poi invece all'altra parte a tutte le persone che supportano sempre. Ragazzi, questo podio per voi. Please, make support! Ah! Uh -huh. Siamo giunti anche alla fine di questo video Non avevo aspettative, non avevo l'obiettivo di arrivare per forza sul podio Volevo solo finire la mia run Portarla a casa, siccome è da niente dall'anno scorso Che l'ho programmata nel crancorso dell'anno scorso Non sono riuscito a farla Quest'anno finalmente sono andato Finally. incazzato Ho fatto le prove veramente perfette È andato tutto benissimo Sono contentissimo di Comunque non essere mai caduto Ho portato a casa la pelle Diciamo guarda, guarda, E intero. soprattutto E soprattutto la mia caviglia ragazzi Che avete visto inizio video Nati da Loris Proprio per sistemarla caviglia è a posto Quindi adesso Per il prossimo conto Il prossimo crank Passeranno un po' di mesi Che sarà probabilmente a settembre in Canada Ragazzi meglio di così Non potete andare Mi sono anche divertito Grazie mille di aver visto il video Iscrivetevi come al solito E supportate il canale Vediamo se adesso qualcuno ha il coraggio di scrivere nei commenti eh. Che si, si fa vi vi solo lo youtuber arriva il Vediamo tormento. Vediamo Mestiere, secondo te devo lasciare il posto fisso per 7000 euro di merda di più sopra il TFR ma ehi, ma è del mestiere questo no eh?